Sei andato via Scusami Angela ti va in segno, allora cerchiamo di prendere e poi ci vediamo. Abbiamo Angelino, abbiamo Angelino, mi fa sentire il suo... Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, è quello che diciamo sempre in televisione, è proprio buonasera. Ci siamo conosciuti a SL48 con Domenica di Stefano, che è stato il mio compagno di vita e da cui ho continuato a scrivere e avere il coraggio eh, senza eh, pensare alle persone che pensano o che pensano, non più niente, sono con me stessa e così l'ho conosciuto Angelino Mandrucco, eh, la nostra madre D'Alessio, Gianna Formato e Vincenzo Prego, angelino Beh, scusate, ma eh, purtroppo la ragazzo, ma mi un po' di voce. Eh, niente, fare un omaggio all'amore, all eh, a una poesia dei miei primi vent'anni. Però mi sembrerebbe la bellezza. <susurra> Eccola!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 le tue labbra le tue labbra non sono fredde e guarda amore guarda amore quanto sole in questo cielo e pensa pensa quando bene con l'amore un tuo sorriso un tuo sorriso è come dire tanto, e il tuo silenzio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 Aiutami, aiutami, prego. non farmi tornare indietro, ma dammi, dammi la speranza. Grazie. Grazie. i miei primi e che è un di vita poi c'è quello dei, dei 40 sempre vent'anni e poi dei 60 sempre vent'anni sono un 80 che lo sto vivendo adesso ecco altri vent'anni una bella signora oh è l'amore e l'amore è, è, è la vita. L'amore è la forza, l'amore è la speranza. Tutto ciò che non potete farne a meno è l'amore. Bravo! L'amore vero! L'amore vero! Eh? vero. <ride> grazie Angelino con tutto il Bravissimo cuore. Bravissimo Angelino! Eh? Grazie. grazie a voi tutti! Eh, grazie, grazie che ci hai visto!